buongiorno a tutti benvenuti a tg scuola bene comune comunicato di libero tassella il sistema dell'RSU rsu di scuola va radicalmente riformato in primis non c'è chi non vede ormai che i motivi che le fece restituire due decenni sono, sono falliti in questi anni e ancor più dall'entrata in vigore della legge 107 del 2015 la RSU di scuola si è saldata con il DS e con quella che io chiamo la mappa di potere della dirigenza scolastica che è anche quella del consenso che si è generata nella scuola dell'autonomia e del salario accessorio. E infine si è istituzionalizzata con la legge di riforma del 2015. Le stesse elezioni per l'RSU, l'ultima si è svolta nell'aprile 2018, disseminate in tutte le scuole statali della Repubblica, sono poi governate dal climax della singola istituzione scolastica. Prevalgono insomma i particolarismi, i voti per amicizia, per clientela, per scambio, il do ut des. A volte il voto è altresì controllato dalla mappa di potere di cui abbiamo parlato. Per non parlare delle ingerenze del dirigente scolastico nella stessa formazione delle liste, e nella dislocazione strategica di candidati graditi nelle liste dei sindacati. A volte le liste si fanno in presidenza tra il segretario provinciale o un suo delegato e il DS. Aggiungiamo poi il conflitto di interesse. I sindacati non hanno voluto mai risolverlo in questi anni in sede di regolamento elettorale, e così nell'RSU ci sono eletti che accedono al FIS, ci sono i vicari, i collaboratori, le figure di staff, le funzioni strumentali, i fiduciari di plesso e di succursale, di sezione staccata, i DSGA che nelle contrattazioni si siedono a fianco del DS e recitano il ruolo di parte e di controparte insieme. Che dire poi di sindacati che misurano la loro rappresentatività nazionale ogni tre anni, andandosene a nascondere dietro le facce dei docenti e del personale ATA in un'elezione che definire condominiale è quasi un complimento. Le elezioni per la rappresentatività come sono, come sono vanno totalmente ripensate con un nuovo contratto quadro, ovvero procedere per via legislativa ecco le nostre proposte a bisogna sganciare la, la misurazione della rappresentatività nazionale delle ooss dalle lezioni delle rsu di scuola b le elezioni per la rappresentanza devono essere su scala nazionale con una lista dove ci siano solo i simboli dei sindacati che hanno raccolto preventivamente un congruo numero di firme tra i lavoratori della scuola. C. Bisogna trasformare le RSU di scuola in RSU di ambito territoriale per tipologia di scuola al fine di eliminare gli effetti del vincolo gerarchico, che nei fatti continua ad esistere. D. Rendere possibile la presentazione di liste anche al di fuori del cappello sindacale. E. Prevedere le incompatibilità e risolvere i conflitti di interesse. F. Ripensare il rapporto tra voti e iscrizioni per la rappresentatività sindacale, misurandole in coincidenza dei rinnovi del CCNL al 30%, con il dato associativo e al 70% con il dato elettivo, considerando che i sindacati rappresentativi, i contratti, non li firmano solo per i loro iscritti, ma per tutti i lavoratori. Questo è quanto, saluti da Libero da Sella, alla prossima!